Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Buongiorno a tutte, care sorelle. Qui siamo nel canale Teologia 1, nell'area Teologie per donne, e io sono Amanda Pizzagalli. Ringrazio sempre il professor Walter Vini, idealizzatore appunto di questo canale, per questa opportunità di poter stare insieme e meditare un po' insieme sulle figure femminili che la Bibbia ci propone. Sì, perché oggi parleremo appunto, come era stato anticipato dal precedente video, di una figura femminile molto menzionata nella parola di Dio. Perché in realtà il personaggio che noi vediamo oggi è menzionato, credo anche più di Maria, la mamma di Gesù, ed è proprio Sarai, che in seguito sarà Sara. La sua storia prende inizio, ossia il suo, la sua presentazione inizia nel libro di Genesi, al capitolo 11. Vogliamo iniziare con il versetto 30. Vogliamo cominciare a vedere come la Bibbia descrive questa donna. Donna che era la moglie di Abramo, definito poi in seguito il padre della fede, e sulla quale riposava un'importante promessa, che era quella di diventare padre di una moltitudine di nazioni. La Bibbia ci descrive così questa donna, moglie di questo uomo, sulla quale appunto giaceva questa promessa molto importante, Genesi 11, 30. Sarai era sterile, non aveva figli. Molto interessante, vero? La moglie di un uomo sulla quale sarebbe stata fatta una promessa di essere padre di una moltitudine di nazioni, la Bibbia dice per la prima volta nella, nelle Sacre Scritture che era sterile, era incapace di poter generare figli. Proseguiamo con quello che la Bibbia ci dice e ci descrive di Sarai. Prima di tutto era sterile, non poteva avere figli. Al versetto 12, al, scusate, capitolo 12, versetto 14, la Bibbia ci dice anche che Sarai era molto bella e al versetto, capitolo 20, versetto 12, ci dice che cosa? Che Sarai era la sorellastra di Abramo, ossia avevano un padre comune, due madri diverse. La Bibbia inizia dandoci queste piccole informazioni riguardo al personaggio di Sarai. Questo nell'Antico Testamento. Come spunto di riflessione, Vorrei prendere però un testo che viene scritto nel Nuovo Testamento. Sì, perché l'Apostolo Pietro rende testimonianza a Sarai nella sua prima epistola. Possiamo prenderlo tutti insieme? Prima Pietro, capitolo 3, versetto 6. Ci dice così la parola di Dio. Come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura Sarai sempre descritta come una donna impaziente come una donna che ha dato la propria serva al marito per poter avere dei figli punto sulla quale poi mediteremo in seguito ma prima di dedicarci a quelle che sono magari le mancanze e i difetti e le debolezze di Sarai Vorrei fermarmi a meditare riguardo a Sarai la buona moglie, Sarai la buona compagna. Nel nostro precedente video abbiamo parlato di Eva e di come Dio avesse creato questa compagna adatta all'uomo. E io credo che Sarai rispecchi pienamente questo ruolo che Dio ha dato alla donna. Sarai è stata scelta, io credo proprio pienamente convinto dal Signore ad essere veramente la moglie di questo uomo come Abramo. Nel capitolo 12 del libro della Genesi Dio chiama Abramo e non lo chiama a fare una cosa semplice. Lo chiama e gli dice esci dalla terra nella quale tu sei, lascia tutta la tua parentela, lascia tutta la tua comunità, lascia tutto quello che hai, i tuoi beni, e la Bibbia ci dice che in realtà avesse, Abramo aveva diversi beni. E dice, vai verso una terra che poi io ti mostrerò. E la Bibbia ci dice che Abramo prende Sarai, sua moglie, e parte. Sarai si comporta come una compagna perfetta, come una sposa adatta, come un aiuto per il marito perché in nessuna parte della Bibbia io vedo Sarai reclamare di, questo, di questa missione, di questa sfida, di questa promessa che Dio dà al marito ma anzi in più versetti in tutta la storia biblica che coinvolge Sarai viene detto che lei, che Abramo prese sarà sua moglie Abramo prese Sarai sua moglie e che lei è sempre stata presente al suo fianco infatti io ho segnato qua che Sarai ha seguito il marito in tutto il suo cammino, in tutto il suo percorso di pellegrinaggio. Abramo ha lasciato la sua terra per andare in un posto dove non sappiamo dov'è. Ha pellegrinato diverso tempo, diversi anni, in diversi luoghi, di tenda in tenda con suo marito, in luoghi che attualmente sarebbero Iraq, Turchia, Siria. E quando sono giunti in Egitto, Abramo è stato preso da paura a causa della bellezza della moglie. E lei ha sostenuto il marito chiedendogli, appunto, temendo per la propria vita, ha sostenuto definendosi la sorella di Abramo, che non era una bugia. Aveva omesso del fatto che fosse anche la moglie. Quindi noi vediamo in Sarai, in questa figura femminile, una moglie davvero grintosa, una moglie davvero presente, una moglie che ha creduto alle promesse che Dio aveva fatto al marito, fino a quando l'impazienza è giunta, fino a quando ha vacillato dentro di sé a causa delle circostanze in cui Sarai viveva e nella pelle in cui lei si trovava. L'anzianità, la sterilità, la paura hanno portato Sarai a compiere un atto che ha creato un problema fino ai giorni d'oggi in realtà. Però è vero anche che lo scrittore all'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11 e al versetto 11, dà testimonianza di Sarai come una donna di fede. Dice così la parola. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Quindi noi vediamo che la Bibbia nel Nuovo Testamento rende testimonianza a Sara come una donna di fede, come una donna che ha ricevuto forza per poter partorire la promessa del Signore. Quindi come possiamo definire l'attitudine di Sara in relazione ad Agar? Agar era la serva? che era nella casa di Sarai e di Abramo, ed era consuetudine dell'epoca quella di prendere le proprie serve, darle al marito per poter concepire dei figli e poi crescerli. Ed è quello che Sarai ha fatto. Questo è quello che succede quando la paura, quando l'impazienza, quando il guardare le circostanze batte al nostro cuore, soprattutto a noi come donne, che vogliamo e abbiamo questa capacità di prendere attitudine e a volte anche di fare delle cose che pensiamo siano giuste ma che poi porteranno con sé delle conseguenze. Le conseguenze sono state imminenti nella vita di Sarai e di Abramo e fino ad oggi ce ne sono comunque le conseguenze. Ma attraverso questo noi oggi possiamo capire che questa disperazione a volte, che questa paura batte i nostri cuori, che ogni promessa porta con sé la tentazione di prendere un'attitudine, che ogni promessa spesso e volentieri porta con sé dei momenti nella quale noi crederemo che non si potrà adempiere, dove noi crederemo che Dio abbia bisogno di un aiuto da parte nostra, ma che attraverso la testimonianza di Sarai noi possiamo vedere che Dio è fedele e che colui che ha fatto le promesse è completamente capace di portarli a, te, a termine e adempierli infatti se dovessi dare un tema un titolo a questo personaggio potrei dire Sarai l'impaziente e Sara l'adempiuta, dimpiuta. due donne in una dentro di noi c'è un po' di Sarai e dentro di noi c'è un po' di Sara dentro di noi c'è una donna capace che, di credere di prendere per fede le promesse del Signore ma ci sono alcuni momenti in cui sgorga dentro di noi anche un po' di Sarai, ossia di dire sì, la promessa, però forse Dio vuole che io faccia qualcosa, che io prenda un'attitudine. Ci sono volte in cui è necessario che noi le facciamo, ma ci sono volte in cui è Dio che realizzerà completamente ciò che lui dice. Quindi come, che cosa posso imparare dalla figura di Sara? Resistere ai momenti di disperazione. Quando l'incredulità, quando la natura, quando quello che ci circonda ci fa credere che Dio non è capace di fare, noi possiamo guardare Sara e vedere che la parola del Signore è che Dio è più che sufficiente per poter creare dal nulla tutto. Una donna sterile è diventata la madre di molte nazioni e il Signore questo lo ha lasciato come testimonianza per dimostrarci che il potere sta a Lui, perché Dio ha scelto le cose pazze di questo mondo per confondere, il Signore ha scelto le cose che non sono per confondere coloro che sono. Quindi il grande insegnamento che noi possiamo trarre è questo, è che la parola del Signore è efficace e che colui che ha promesso è fedele per portare a termine e a compimento la sua parola. Possiamo imparare attraverso la figura di Sara e trarre un beneficio per le nostre vite, che possiamo essere delle buone compagne, possiamo essere delle donne di fede e possiamo veramente credere che il Signore adempirà. Prossima puntata, prossimo momento insieme vorremmo dare uno sguardo anche alla figura di Agar menzionata in questo video ma che poi guarderemo con un pochino più di attenzione nel prossimo che il Signore possa benedirci e che possiamo veramente avere questa fede quella data e testimoniata in Ebrei 11,11 11. la fede che dà la forza per concepire la promessa Dio vi benedica, al prossimo video